illuminati di rosa uh, un uh, appuntamento che si inserisce diciamo nella promozione di nastro rosa per la prevenzione uh, del tumore al seno anche il comune di salerno è impegnato eh, eh, certamente il comune di salerno non può non aderire a campagne di sensibilizzazione e prevenzione illumino il bello noi mettiamo in luce il palazzo che è il fiore all'occhiello, quindi il palazzo Fruscione. Questo per porre l'attenzione su un problema che eh, esiste, esiste in un modo serio, ma che eh, deve essere completamente eliminato. Certamente, questa quest attenzione... Che di questa manifestazione, di questa campagna contro il tumore al seno è un momento che unisce tutti gli enti locali e le amministrazioni per dare più forza e più contributo a queste attività di prevenzione che dovrebbero, a mio avviso, ma di tutta l'amministrazione, non essere dedicate solamente a un determinato periodo, ma portate nel tempo per tutto l'anno. Il Comune di Salerno è impegnato con diciamo l'illuminazione di Palazzo Fruscione. Certo. Eh, il Salotto Bello, Palazzo Fruscione, è il monumento che rappresenta in pieno la città e quindi eh, illumineremo il palazzo. Monumenti Illuminati di Rosa è un'iniziativa che parte dalla Lilt, un'iniziativa eh, nazionale eh, su sì. Campagna Nastro Rosa. Di che si tratta? Praticamente attraverso questo evento di pubblicità della... di questa giornata che si estrinseca appunto con l'illuminazione di rosa dei monumenti più importanti che abbiamo a Salerno e in provincia per raggiungere quanta più opinione pubblica è possibile affinché eh, questa promozione delle strateg strategie di prevenzione per eh, il tumore al seno abbiano la maggiore diffusione possibile facendo riferimento alla capillarizzazione della nostra presenza in provincia presso la maggior parte dei, eh, delle, dei paesi e delle città più importanti della provincia, dove ci sono nostri eh, volontari che veicolano appunto non solo le informazioni, ma anche l'accompagnamento laddove è necessario per situazioni di di prevenzione appunto del tumore al seno e in genere di tutta la sfera delle problematiche delle malattie eh, genitali femminili. Monumenti illuminati di rosa. Eh, L'ASL è impegnata diciamo su Salerno eh, con la manifestazione Campagna Nastro Rosa. Di che si tratta? Si tratta di una manifestazione orga nazionale organizzata però qui in sede dalla sovrintendenza che dobbiamo ringraziare, che ci ha dato anche l'opportunità di, attraverso questa manifestazione che illumina alcuni monumenti che poi ovviamente descrive a meglio la sovrintendenza ci ha dato la possibilità di ampliare la nostra attività assistenziale e di ricordare a tutte quante le persone l'importanza di fare la prevenzione per quello che riguarda i tumori specialmente i tumori di femminili di fatto è un modo attraverso il quale noi ricordiamo eh, a tutte quante le donne specialmente e le persone eh, che hanno necessità di eh, fare interventi di prevenzione che è utilissimo arruolarsi per gli screening. Lo facciamo attraverso quindi, è un momento pubblicitario eh, della campagna degli screening, perlomeno per come lo intendiamo noi, anche se è un ricordo sostanziale di quelle che sono le necessità di prevenzione, per, almeno per alcuni tumori della speranza sfera femminile, mi riferisco specialmente al tumore della mammella e quello della cervice uterina. Quindi illuminiamo non solo i monumenti ma anche diciamo, le strutture asla sul territorio? No, in questo senso, in contemporanea con loro, illuminando tre o quattro, non ricordo bene, l'ospedale di Sapri, Vallo della Lucania, ehm, Pagani e Battipaglia e più il, il poliambulatorio dell'asla di, dell di Salerno e Pastana. Poi abbiamo proposto anche un calendario di azioni gratuite. Di fatto, ripeto, è un, è un modo per ricordare a tutti che la prevenzione è un dovere sociale e un dovere individuale. Si arriva si va, speriamo di riuscire a dare uh, le prestazioni in tempo reale, altrimenti prenoteremo per quelle che non riusciremo a dare in questi giorni della campagna. È una sinergia fruttuosa con la sovrintendenza, ricordo l'iniziativa di dicembre per quanto riguarda la disabilità. Sì, eh, mi fa piacere che lei ricorda questa cosa. Noi siamo assolutamente convinti che le istituzioni debbano fare squadra le une con le altre per poter far sì che insieme eh, rammentino a loro stesse prima di tutto e alla popolazione l'importanza dell delle istituzioni nel servizio della cosa pubblica. Quindi l'appuntamento per domani è alle 18.30 su Solennio Città? Appuntamento per domani alle 18.30, sarà illuminato il poliambulatorio di Pasta e in contemporanea anche tutte le altre strutture ospedaliere. Rammento che l'ospedale di Sapri già da ieri sera invece ha avuto una, uh, un momento iniziale: perché, perché abbiamo fatto questo? Sapri è stato premiato al nazionale come ospedale rosa uh, per un'attitudine particolare alla, alla, uh, alle problematiche della sfera femminile.